Ciao a tutti amici e ben trovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una ricetta che vi manderà in visibilio, il gelato al caramello salato e biscotti lotus. È davvero delizioso, facile e veloce da preparare. Non contiene né uova e non serve nemmeno la gelatiera per prepararlo. Insomma, è l'alternativa perfetta per un'estate così torrida. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un pentolino 200 ml di panna fresca, i semi e una bacca di vaniglia e lasciamo sfiorare l'ebollizione. A questo punto togliamo dal fuoco e mettiamo da parte il composto coperto con un piattino. In un'altra pentola mettiamo 120 g di zucchero, 30 ml di acqua e giriamo la pentola finché l'acqua copre completamente lo zucchero. Lasciamo a cuocere a fiamma bassa muovendo di tanto in tanto la pentola fino al raggiungimento di un colore ambrato. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo poco alla volta la panna ancora calda mescolando di continuo. Quando il caramello sarà stabilizzato aggiungiamo 3 g di sale e 20 g di burro. Mescoliamo finché quest'ultimo sarà fuso. Infine trasferiamo in un contenitore e lasciamo raffreddare. Nel frattempo prendiamo 15 biscotti lotus al caramello e li tagliamo a pezzetti con un coltello. In una bowl capiente versiamo 750 ml di panna fresca e il seme di una bacca di vaniglia che andiamo a semimontare. Deve avere questa bella consistenza morbida. In un'altra ciotola capiente versiamo il caramello, 120 g di latte condensato, chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione, e iniziamo ad aggiungere la panna montata poco alla volta. Mescoliamo sempre con una frusta. Dopo aver aggiunto tutta la panna, montiamo con le fruste elettriche per 30 secondi. Infine aggiungiamo i biscotti che amalgamiamo con una marisa. Prendiamo una teglia della quale trovate le misure in descrizione e versiamo il composto all'interno. Livelliamo bene con una spatolina e aggiungiamo tre biscotti sbriciolati su tutta la superficie. Copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per minimo 6-7 ore, oppure per tutta la notte. Prima di servire lasciare a stemperare 5-10 minuti, poi bagniamo un porzionatore da gelato e creiamo delle palline. Vi proponiamo un'altra versione in un cono gelato al cioccolato. Guardate che meraviglioso e godurioso gelato siamo riusciti a creare. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso gelato al caramello salato. Adesso lo attendo. Mmm. Buonissimo. Così. Oh, Cosa posso dirvi? È un gelato fantastico. È bello cremoso, vellutato e soprattutto leggero. Dolce al punto giusto. Il caramello salato è fatto a regola d'arte ed è la prima cosa che si sente in bocca quando ne si assapora un cucchiaino. Infine i biscotti lotus al caramello donano un tocco di croccantezza che completa perfettamente questo gelato. Insomma è fantastico, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui.